Ora diciamo un paio di cose, come vedete anche qui c'è la famosa strombatura per permettere il, la manovra dei carri che entravano, ci sono due lesene, perché io non, un architetto le ha chiamate così quindi di lui ha più occhio e quindi penso che siano elementi decorativi e non, non strutturali, questi due, questi due pilastroni. Quei buchetti con dentro i fili di ferro, filoni di ferro, si chiamano oculi in architettura, cioè, cioè, oculo in ferro battuto. Ce n'è uno qua, tra l'altro sono secondo me molto carini, sono una delle parti più belle del portale e ce ne sono altri due e poi due porticine nella, dove sembra quasi che ci si possa sedere lì tra l'altro.